Ciao sono Marco al termine di una corsa fantastica e voglio fare in questi pochi passi che mi separano dall'automobile una micro pillola di formazione off-road tu puoi creare i tuoi stati d'animo in qualunque momento qualunque sia lo stato d'animo che tu preferisci magari vuoi essere sereno vuoi essere felice puoi farlo in un attimo così come se niente fosse allo stesso tempo se vuoi essere ansioso e preoccupato puoi farlo allo stesso tempo così in un attimo tutto dipende da te puoi generare gli stati d'animo che vuoi a questo punto perché non creare gli stati d'animo preferiti perché non creare quello che ti può eh, dare più piacere piuttosto che ti può dare fastidio o dolore eh? ti saluto con un abbraccio ciao